Quanto siamo belli queste manette <ride> in giro per Minai? Attenzione, il momento decisivo. Come scenderanno i nostri eroi? Buon day! Benvenuti in questo nuovo video! Mi sono tinto i capelli raga! Fatemi sapere già nei commenti se vi piacciono, sono tornato biondissimo come un tempo Noterete appunto che nel video i capelli sono ancora lunghi e non sono ancora tinti È perché questa clip la sto registrando dopo aver registrato il video, non so se mi sono spiegato bene, spero di sì Lasciate già un bel mi piace! vi faccio una breve intro per dirvi che questo è un video speciale per me perché ho passato una giornata intera insieme a una ragazza che mi segue ovvero una di voi ho fatto storia su Instagram se non mi seguite seguitemi Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto dove chiedevo appunto chi fosse di Milano e sarebbe piaciuto fare un video insieme a me faccio anche questa intro per dirvi che comunque la ragazza che ha fatto il video con me è una ragazza che mi segue non è una ragazza che fa video quindi logicamente non è spontanea come me davanti alla telecamera quindi magari se vedete che non parla molto non incazzatevi nei commenti Logicamente non è abituata a stare davanti a una telecamera Quindi si sentiva un po' in imbarazzo E ci sta, è normale Ho intenzione di portare almeno un video al mese O un video ogni due mesi insieme a una di voi Quindi se vi va scrivetemi su Instagram Avevo già registrato un 24 ore ammanettato Mesi e mesi fa Quindi non venitemi a commentare sotto Hai copiato questo, questo e quest'altro Perché il primo video 24 ore ammanettato L'ho fatto tipo a gennaio, febbraio Quindi... Un sacco di mesi fa Ho preso l'idea Da video che ho visto Di Cameron Dallas Di 2-3 anni fa Dove passava appunto La giornata intera Ammanettata A una sua fan Mi sono messo Nei suoi panni Nei panni della fan Ho detto A me piacerebbe Un sacco Passare una giornata intera Insieme a una persona Che seguo Perché non farlo Anche in modo divertente Stando ammanettato E quindi ho deciso Di realizzarlo Spero che vi piaccia Commentate con Hashtag Petacolo Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se volete vedere Altri video di questo genere E volevo ultima cosa ringraziarvi perché l'ultimo video sta andando alla grande in soli tre giorni ha raggiunto adesso guardiamo quasi 400.000 e più di 25.000 like in tre giorni quindi grazie davvero tanto vi raccomando spingete anche questo video condividetelo in ogni gruppo whatsapp qualsiasi contatto che avete e mandatemi lo screen su instagram che io contatterò in direct qualcuno un bacione vi lascio al video Buon day! Oggi siamo qua con Priscilla, Ciao che passerà un'intera giornata con me e saremo ammanettati, quindi ogni cosa che faremo, dove vedremo, <ride> siamo in giro ammanettati, quindi la difficoltà sarà alta, però sarà anche divertente, quindi tiro fuori le manette. Gabriele, assistente, lasciate già un bel mi piace. Ciao! Allora, ci devi ammanettare, te preferisci usare la destra o la sinistra? Ok, quindi mi metto di qua. Vado? Vai. Stringo? Non Dimmi se ti piace. Basta, fa, fra, fra. Quello cosa prese, da due o tre giorni. Sì. Allora, è la prima volta che ammanetto qualcuno. Una volta ho ammanettato Giuseppe, non vi dico dove e non vi dico perché. Ah. Ti fa male? Stringiamo di me, no? Prendo una M secondo me. Ce l'ho in magazzino. Okay. Ok andate, non vi dico dove Ah, ah cavolo, mi sono mintato Qua? Emo? Um, oh ce l'ho fatta raga Incredibile Incredibile Allora ragazzi questa è la maglietta a Petacolo, trovate il link in descrizione per acquistarla Mi raccomando Grazie Ah raga quanto siamo belli con queste manette in giro per Milano Adesso stiamo andando a prendere un bel bubble tea Perché te l'hai mai provato il bubble tea? No mai Mai provato il bubble tea quindi Giuse oggi fa provare bubble tea Praticamente è un tè freddo Ciao Eh? Vai vai Quella non la volete fare? Super famosa. Ciao, inventarà. Poi ci sono un po' di difficoltà nel camminare Come con si queste si manette. Oh, hai fatto le tue prime foto. È <ride> emozionante. Oggi facciamo un sacco di prime cose, primo bubble tea, prime foto Stavo dicendo, il bubble tea è un tè freddo dove ci sono delle bolle dentro Che ti scoppiano in, ti scoppiano in bocca e le lasciano tipo un gusto Cioè in base a quello che prendi ti lasciano il gusto Ok, proviamo Commentate se avete mai provato un bubble tea Perché io sono curioso Raga, niente bubble tea perché c'è troppa coda eh? Gabri Eh Non te l'hai mai provato il bubble tea? No, no Non me lo sbatto. Eh ma raga, ma stiamo sfigati Non è chiuso? No è aperto? E' giusto o no? Ma a me sembra chiuso raga E' raga Arnold è chiuso eh, dove, and dove andiamo? Volevo ah! <ride> il bubble tea e Niente bubble tea per prescindere cioè. Allora cosa vuoi fare? Secondo te non manettato e non ci hanno No Perché okay. ci hanno manettato e hanno buttato la chiama E' un problema Ce l'hai all'angis? Eh <ride> Sì? Allora io all'angis e scusa, quello al no, fenicottero che gusto è? Fragola. Al fenicottero. Sai prendono un fenicottero col no? Gabrielino? Ho eh, so misto di tutto. <ride> ti prende il portafoglio? No. Guarda, ti mostriamo un balletto. Questo qua è speciale, eh? Non so se l'hai messo in giro. Sì, lo fare anch'io, ma non sono troppi eh? <ride> dici uno può pensare vediamo solo su di ti piace? Sì, ho visto un po' no, no, sono ehm... molto contento con piacere <ride> chi? Chi? chi? io sono un ballerista hashtag ballerista ma mi hai riconosciuto? no <ride> E lui, tu lo conosci? Fai una cosa. Vabbè, quando ci ha abituato? <ride> buono e buono. Ti piace? Eh? Buono e buono. Perché se non ti piace te lo mangio lo stesso. <ride> te ti piace, eh? Sì. Non me ne frega, non so. Di qualcosa. Qualcosa. Ma uh. <ride> io ma come me la porto, come, come lo voglio. Come me lo zaino? io lo zombie. Se lo tolgo io domani! Oh, no, in realtà non lo so, perché l'ho visto, ma era... A me non sembra di quello che lo No, No, no, no! Andate a fare aperitivo però ci siamo dimenticati di riprendere Siamo sempre ammanettati Siamo venuti qua per chiudere il video Perché è un posto un po' un po' tranquillo Allora vi lascio il nome di Instagram Com'è che ti chiami su Instagram? Priscilla Zanardi Priscilla Zanardi vi esce fuori qua Mi raccomando andatela a seguire tutti Se no mi incaccio Gabri ha fatto la candela per tutto il tempo Guarda come so fare il candelabro eh, mi piace bene? Eh? Fantastico! Questo lo so fare solo io in tutta Italia eh. non, è che, tu. non è che dici tu eh, no, non me lo sbattere In fronte, soprattutto che mi vengono i bernoccoli poi, Mi vengono Basta, mm. Finti, mm. Ciao. finisce qua il video, spero vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. cosa yeah. dobbiamo fare? Non vuoi andare sullo scivolo? Non vuoi sicuro eh? <ride> Guarda che lo scivolo è un'emozione pazzesca. No, in ci, ci Devono iscriversi al canale. bravissima. Però bene. io direi: Direi, direi yeah. che se non fate lo scivolo non è bello il video. Ma ci spacchiamo i polsi. Facciamolo, quello è un problema tuo. È come scendi? <ride> e come si sale? È come si scende. <ride> come sali, scendi. Così. Attenzione. <ride> Guarda che là c'è la ah, scala, eh. Ah, ci sono le scale. Sei intelligente però. Oh, guarda che. Chi è che, che ti ha dato la patente? Grazie. Autoscuola verbana. No. Ah, sai come si chiama la autoscuola corna verbana? Corna? corna? Perché corna? Si vede che mi conoscevo. <ride> Attenzione, il momento decisivo. Come scenderanno i nostri eroi? Di faccia? Ok, allora io scendo così. Attenzione. La... <ride> Sembri un provolone piccante, quello di nonna, ti giuro uguale, appeso. Tu devi rimanere appesa. Scendi insieme. Dovete scendere insieme. Attenzione. Vai, mettiti a trenino. Fai il treno. Ci sto! <ride> sì, sì, vai, vai tu. Non ci sto. Ti fidi di me? Priscilla, ti fidi di me? Fai male a fidarti. Ecco. <ride> Vado? Vai, vai. Scendi che è morbido, buttati. <ride> no, si è rotta! Si è rotta! La manetta si è rotta, attenzione. No. E ora? No, la manetta si è rotta. Eh, devi scappare. Allora, finisce qua perché ovviamente non si può continuare. Noi volevamo fare 24 ore, ma purtroppo non è possibile. Perché se sono rotte le manette, questa questo non è possibile. Potresti comprarne un, un altro, un altro, comprare le un altro. un'altra. un altro, comprene un 9 di sera, dove? Guarda, se ti fai arrestare te le danno gratis. <ride> secondo... Tu no, non dici? Eh, dici, dici. Ma io sono il dico. sei un ballerista, <ride> ballerista. Mi raccomando, merchandising in descrizione. Vi lascio il link potete acquistare: magliette, cappellini, felpe, top per ragazze. Hashtag spettacolo. E poi una cosa la devo fare per forza: sì, non, riesco il video. Il video. Ah, ah, non riesco mai a farlo. Chiudiamo il video. Non riesco mai a ah, farlo. Ora mi paghi. Quanto? Quanto vuoi? Ti denuncio. Tutti arrestano davvero. Il video termina qua, mi raccomando seguite Priscilla su Instagram Basta dirlo. E basta dirlo Ciao